I persichi di Papigno stanno morendo di sete. I persichi sono le pesche che venivano decantate sin dall'antichità come dei frutti eccezionali, tipici e autoctoni della nostra zona della bassa Valnerina. Per la burocrazia stanno morendo di sete, stanno morendo di sete perché gli enti, il Consorzio di Verenera, il comune di Terni e tutti quelli che sono stati chiamati in, ca chiamati in causa se ne lavano le mani. L'acqua non arriva più in paese, non, non arriva l'acqua del fiume che da sempre era stata garantita per l'uso irriguo e questo è quello che sono le conseguenze di quello che sta accadendo. Al comune di Verni non interessa salvare le pesche che sono un patrimonio di biodiversità per la nostra regione e anche per il nostro paese. I cittadini hanno più volte sollecitato l'intervento del comune. Quando il comune si è detto non responsabile, si sono rivolti al Consorzio di Verenera, il consorzio di Verenera ha risposto più e ha rimandato al Comune. La verità è che il comune di Terni ha questa responsabilità e deve assumersi l'onere di ripristinare l'accesso all'acqua. Più di cento anni fa la società Carburo di Calcio concesse ai cittadini di Papigno come compensazione per i danni ambientali l'uso dell'acqua delle condotte forzate. Quindi l'acqua venne portata direttamente al paese di Papigno e venne data in concessione al comune di Papigno. Oggi il comune di Terni si rifiuta di assumersi la responsabilità di manutenere queste, queste condotte. Questa è una cosa che noi riteniamo inaccettabile e che quindi debba essere messo lo stesso impegno che viene messo, ad esempio, quando si parla di ERG o quando si parla di altri grandi soggetti che la fanno da padrone in questo tema.